ha un colorito, colorito di pelle di un alieno che ha preso in prestito della pelle da un essere umano ho colorito la pelle delle palle, va bene? <ride> sì, eh, abbiamo deciso eh, di fondare un pre... gruppo tipo Daft Punk eh... le... sì, sì, sì, sì, sì. solo che tutti sanno la nostra faccia quindi scopriranno che la nostra faccia è una finta faccia e sotto abbiamo due caschi <ride> esatto, io ho perso anni di vita dietro World of Warcraft, taci che a una certa me ne sono reso conto. E ho cominciato invece di giocare a World of Warcraft a spacciare droga. No, <ride> a recuperare tutti i videogiochi a cui non avevo giocato durante gli anni di perdizione World of Warcraft, che erano tanti. Scusate mi soffio il naso perché ho l'aria condizionata nel culo questa sera e quindi mi fa fastidio. Mi esce tutta dal naso. Vediamo di cose strane. Allora, avete sentito parlare di questo gioco che io non riesco a pronunciare perché non riesco a mettere la E muta alla fine? Abandoned. Abandoned. Abandoned. Abandoned. Senti che bene che lo dica. Abandoned. Abandoned. Con the, a Dare to sì, no, la... <ride> gli è partita la capsula comunque è un gioco che un sacco di gente vorrebbe fosse di Kojima ma a quanto pare non è di Kojima ma a quanto pare a, i ragazzi che l'hanno sviluppato va bene che la gente pensi che sia di Kojima perché si fa, gli fanno un sacco di pubblicità ovviamente del teaser che hanno buttato fuori e eh, a stretto giro dal trailer che hanno buttato fuori quindi sono passate poche settimane dal teaser e dal trailer eh la lavoro di lavoro era tale per cui una, una piccola, un piccolo studio indipendente non potrebbe dicono, dicono sviluppare così tanto in così poco tempo allora, loro si chiamano Blue Box Game Studios e la gente dice, beh, questo Blue Box Game Studios allora, intanto si mettono studios al plurale e solo i grandi studi che si appoggiano ad altri sottostudi mettono il plurale o magari studio. hanno Se, sbagliato io. a registrare eh. il nome all'anagrafe nel, trailer, nel teaser, scusatemi non nel trailer, mi pare ci sia una scena dove c'è un cartellone eh, Viene inquadrato un cartellone dove eh, i rami di un albero eh, nascondono la lettera P e la lettera T E immaginatevi cosa è successo no. nel mondo dell'internet Cioè la gente è partita con le raspe a due mani Grandissima trollata di uno studio indipendente che se la sta giocando benissimo Però sì. è un'arma a doppio taglio perché... Potrebbe generare un hype spaventoso. E poi, appena ci scoprono le carte, quello che farò io riguardo a tutta questa storia è, sarà strafregarmene. Proprio me ne sbatterò. Non solo il mio cazzo, ma anche quello di altre persone. Se dovesse capitare. Eh, finché non uscirà questo gioco, a quel punto leggerò le recensioni e la fine. Di, <ride> di tutta Facciamo la storia, io se le... volete approfondire. Vi linko un bel articoletto sul canale di Telegram e lo gestite da là. Bisogna sempre bere col mignolino alzato per essere un po' Lord. Eh sì, sì, sì. Anche col pisello. No, così prendo Radio Maria. Una cosa che mi hai consigliato te, signor Alessandro: ovvero il regista nudo. Il regista nudo. Ti avevo consigliato il regista nudo. Sarebbe stato meglio perché il regista nudo. È una serie al limite della pornografia Che è Ma abbastanza interessante, inter... sì. Che è abbastanza dai, interessante. sì Che è abbastanza interessante Ma dai, due tette Che è abbastanza interessante Se tu sei ottocentesco e sì. quando vedi. Quando vedi un costume in due pezzi, gridi allo scandalo, oh mio Dio, mio Dio, quella donna è nuda. E siete così ottocenteschi che invece di guardare i giornaletti porno, guardate i filmini delle donne che andavano a votare, dai, su... Come è che allora, fondamentalmente eh, il, in... il regista nudo è Breaking Bad in Giappone col sesso invece della metanfetamina. Tu non stai contestualizzando nel Giappone degli, degli anni Ottanta e, e comunque cioè, non, non stai contestualizzando. Allora, cioè, non è che... Scusami, eh, vendere metanfetamine non è come vendere la foto di una figa, scusami. Eh. Nel Giappone degli anni Ottanta, sì. Lui ha sempre più desideri di potere, comincia a montarsi la testa e diventa estremamente stupido, cosa che lo era già all'inizio. Fa delle, degli errori veramente clamorosi. E tutti a seguirlo come se fosse il genio Finito. una ah, quello che stai dicendo no, non va bene non va bene è una bellissima serie avvincente un po' borderline non guardatela non guardatela, non guardatela da, da nessuna no, parte i <ride> direttori sensibili uh... A certi temi o se avete dei bambini in casa, magari guardatela quando siete da soli e possibilmente a volume basso. Sì, ecco... Ma... No, non no, no, no, no, no <.BLANKride> ah, è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non cioè, non c'è trama. È l'argomento principale della serie. Sì, ma la trama dov'è? Eh, la, tra la trama è che nei film porn non c'è trama. Wow! Intrigante per l'ambientazione e le implicazioni sociali che ha avuto in quel periodo 7 su 10. È proprio quello che voleva fare la serie. Cioè, riuscite benissimo, ma non posso dire che sia una serie. Cioè, non posso consigliarla a chi non è interessato a questa tematica. Marco, una domanda. Tre serie che per te varrebbero dieci. Attenzione, attenzione, adesso esplode il mondo, si crea un buco nero e ci cinghiette tutti dentro. A me quando fanno queste domande mi si sbianca la mente, non mi viene in mente nulla. Breaking Bad Potremmo... Scraps mi sono già venuto in mente. Mi manca la terza. True Detective stagione 1 è incredibile, è veramente incredibile. Aspetta, aspetta. Vanno considerate nella totalità dell'arco di stagioni. Eh. Però no, sono non antologiche. Non... Cioè, la seconda stagione in teoria non ha niente a che fare con la prima. Sai qual è per me una serie da 10: Dai. Star Trek The Next Generation. Cioè, top l... no, assoluto. Un intero arco narrativo fatto veramente solo di utilizzo di questo e basta. Cioè, il personaggio di di Picard, come vengono risolti i conflitti, i temi che vengono trattati. Tutto quello che succede è top, veramente top. La terza serie è Twin Peaks. Oh, assolutamente sì. Nel frattempo io faccio invece una top 3 e vorrei che qua eh, la chat mi aiutasse con, anche qua, dei loro consigli, dei best libri però sui best libri secondo me è ancora più difficile è ancora più difficile molto più personale ma infatti in esatto vita. io eh, ne citerò tre che sono per me per i momenti in cui li ho letti sono stati importanti allora il primo è la trilogia di questa oscura materia di Philip Pullman perché ha, eh, un, non ha tanto un messaggio quanto racconta di un, un episodio di formazione eh, la, i, i, i classici romanzi, i romanzi di formazione di Sturm und Drang. E nel periodo in cui l'ho letto ero appunto un ragazzino e quindi è stato veramente fondamentale per come mi sono approcciato verso certi argomenti il secondo è Dune perché eh, Cosa? prima di Dune non ho mai considerato veramente interessante la fantascienza. Ero molto più un ragazzo da solo fantasy. Ma io ho letto, ho letto quattro libri, due li ho ancora là, sto cercando la forza di andare avanti, credo che al di là degli invasati di essere uno di quelli che ne ha letti di più. Come terzo libro voglio proporvi una cosa che ho letto abbastanza recentemente, il libro di Toreau che si chiama Walden ovvero vita nei boschi, parla di questa esperienza reale che ha avuto Thoreau di andare a vivere nei boschi in una casa costruita da lui nei pressi del lago Walden e è tutta appunto una riflessione su cosa gli è mancato mentre era così isolato e così nullatenente. A me ha cambiato un po' il modo di vedere alcune cose mi è mai capitato un'esperienza simile, Mag magari non così estrema, ma comunque, non so, vai in vacanza e decidi di privarti di determinate cose. Per esempio, in montagna non ho internet e il cellulare prende poco. per quanto ti mancano? 24 ore, io penso, forse meno. Il tempo di, uh, del viaggio. Nel senso, durante il viaggio io non guardo il cellulare perché sono in macchina, quando sono arrivato è già da abbastanza tempo che non guardo il cellulare per non sentire la necessità di avere internet e guardare roba. Chi ha visto uh, tre manifesti a Ebbing, Missouri? C'è una cosa che è stata scritta in maniera incredibile. Un momento molto delicato nella vita di questa persona, di questo personaggio, che è lo stesso attore che fa da compagno a uh, Matthew McConaughey su uh, True Detective Stagione 1. V eh, di qualcosa e questo personaggio non sta bene e a un certo punto fa una certa scelta, e il modo in cui questa scelta è, eh, è esplorata nelle conseguenze che ha con le persone attorno a lui e nella delicatezza in cui, eh, nell'intelligenza che lui ha nell'effettuare eh, questa scelta, nelle modalità in cui lo fa, ti tocca veramente in maniera profonda. E devo dire, con grande sorpresa di Alessandro, che questa cosa eh, l'ho ritrovata anche un po' in il regista nudo. Probabilmente hai conosciuto un certo tipo di delicatezza perché la serie che io ti ho consigliato non è una serie da 7 su 10 ma è una signora serie non 10 su 10 assolutamente, però è una grandissima serie Guardala che tira acqua al suo mulino allora questo protagonista entra in questo bar per bere bersi oh. la serata come si fa quando si è molto tristi nei film incontra questa barista perché sta chiudendo il locale e non c'è nessun altro nel locale questa barista si vede che gli fa piacere la sua compagnia bevono una cosa tira l'altra, lei gli dice vieni di sopra, e lui va di sopra, di bim bum bum bim bim cominciano a farlo. La cosa che invece è seguita con molta delicatezza è che a un certo punto si rende conto il protagonista che la barista, la signora, è molto sola e vuole stare con... lui lui solo perché da molto tempo che non sta con suo marito che è morto da, da qualche, te qualche tempo e allora lui con molta delicatezza cosa fa? fa quello che avrebbe fatto suo marito cioè fanno sesso nelle stesse posizioni eh, fanno gli stessi discorsi e non gliene fa una colpa e non si sente usato cioè è proprio scritta bene quella scena mi è piaciuto un sacco che tra l'altro c'è una scena molto simile in quanto a argomentazioni e a delicatezza in niente po' poco di meno che Blade Runner 2049. L'hai visto? Sì, ecco, ecco, Blade Runner 2049, vabbè, parliamone. E, parliamone. <ride> e tra l'altro ho appena finito di leggere, ieri ho finito di leggere... Eh... Scusate, c'ho il green screen che mi è caduto addosso, soprattutto le stronzate che ho detto stasera. Ho finito di leggere, ma gli androidi sognano poi con le elettriche e devo metterlo nella mia top 3 dei libri assolutamente... Eh, forte. Cioè, veramente molto, molto, molto più bello di Blade Runner e nel film. Devo dire che mi è interessato di più, sì. Soprattutto il personaggio di Deckard è più interessante nel libro che nel film beh c'è una profondità comunque di tutti i personaggi mm -hmm. importante quello, quello era un bel libro per iniziare la fantascienza adesso. senza scadere nei sì, classici no è vero, vero, assolutamente sì mi sembra che questa sera abbiamo fatto discorsi profondi articolati, infatti sarà un incubo uh, montare questo episodio tra l'altro tutti i nostri contatti li avete visti spammati nella chat, sono ritrovati nelle informazioni e vi ricordo che a breve, chiusa questa live, aprirò una chat vocale sul gruppo Telegram e chi vorrà potrà partecipare per parlare di boh imbarazzo. Sì, c'è lo stendino, c'è lo stendino. Buonanotte. Oh mio Dio, stai spostando lo sfondo. È sempre lo stendino, c'è sempre quel cazzo di stendino. lo notte ci fai a casa tu?